a tutti questo è un video tutorial che parlerà della conversione dei vari formati video in che senso io posso avere un video tirato fuori da youtube che è in flv e volerlo leggere magari su una vecchia televisione che non legge gli flv ma legge solo gli mpeg 4 o una ancora più vecchia che legge gli mpeg o averla in formato avi o qualche altro formato, addirittura posso estrapolare solo l'audio e avere un MP3. Adesso mi apro una cartella e ho un file di prova apposta fatto. Allora questo filetto dura veramente poco, 20 secondi e occupa un mega 4. Adesso mi apro il programma che vi spiegherò che si chiama WinFF lo si può trovare in tutte le distribuzioni ubuntu derivate e basta andare sul terminale digitare sudo apt install winff e lo installate adesso prendo il file e lo trascino nel programma la cosa più interessante è che metterò usa cartella sorgente in modo che il programma salvi il file convertito nella stessa cartella adesso qua ci sono molte impostazioni usiamo la stessa per curiosità cioè MPEG 4. Voi direte, eh ma salverà sopra? No. Salverà con un nome un po' diverso. Cioè davanti ci mette una O, piotranto e un underscore. Vediamo. Quando vi esce fuori questo messaggio seleziona profilo, significa che nella sezione predefinito e vuoto dovete scrivere qualcosa. Scelgo un formato, faccio converti. Adesso qui c'è il file con il nome e si apre un terminale dove fa vedere cosa sta facendo e ha già finito invio e ha creato il mio file allora questo originale era un mega 4 questo che ho copertito un mega 7 attenzione allora vuol dire che non tutti i tipi di formati che sceglierete saranno riduttivi come qualità di spazio nel disco però non vuol dire che se questo mega 7 che è più grande si veda meglio perché la qualità del la registrazione non si può migliorare adesso vediamoci il nostro video è uguale praticamente. La cosa più interessante può essere in formati molto vecchi e andiamo a mettere DVD e si può mettere DVD HQ widescreen, farò converti. E in questo caso verrà creato un file di formato mpeg. Allora, il formato mpeg è un formato molto dispersivo, molto vecchio, infatti adesso andiamo a vedere il nostro file, pesa addirittura 8 meg3. è sempre in 16 nomi ma la soluzione è quella consentita per un DVD quindi i vostri televisori vecchi riusciranno a leggere questo file molto facilmente questo è tutto quello che si può fare per la conversione del video invece se invece di scegliere video metto audio posso prendere il mio file e convertirlo per esempio in mp3 faccio converti sempre nella stessa cartella verrà creato file solo audio quindi è già finito perché l'estrapolazione dell'audio è molto veloce ed è esattamente lo stesso audio poi posso fare anche ehm, conversione in altri formati audio tipo e WAB per un CD, VMA o altre cose per l'utilizzo base di WinFF è tutto. Ci vediamo al prossimo tutorial.